In questa lezione vediamo uno schema per ricordarci come si trova il dominio di una funzione. Allora, partiamo dalle funzioni fratte. Quindi le funzioni fratte sono quelle che hanno la x al denominatore, ad esempio 1 fratto x. Quando è che una frazione non esiste quando il denominatore è uguale a 0? Quindi per il dominio delle funzioni fratte dobbiamo ricordarci che il denominatore deve essere diverso da 0. Vediamo adesso le funzioni irrazionali. Le funzioni irrazionali vuol dire che sono delle radici. Ricordiamoci che. Le uniche radici problematiche sono quelle che hanno l'indice pari, ad esempio radice quarta di x. Dobbiamo ricordarci che il radicando dovrà essere maggiore o uguale di 0. Per le logaritmiche, ad esempio logaritmo di x, dobbiamo ricordarci che l'argomento dovrà essere maggiore o stretto di 0. Questi tre casi rappresentano il 90% degli esercizi sul dominio. Aggiungiamo i casi particolari. I casi particolari sono le funzioni goniometriche. Quelle che dobbiamo ricordare in particolare sono le funzioni inverse, cioè l'arco e l'arco coseno. Dobbiamo ricordarci che l'argomento sta tra meno 1 e 1, quindi dobbiamo racchiuderlo tra meno 1 e 1. Per le altre due goniometriche particolari, che sono la tangente e la cotangente, per queste basterà ricordarsi che la tangente è seno fratto coseno, e la cotangente coseno fratto seno, e su queste due applicheremo il dominio delle funzioni fratte, cioè il denominatore dovrà essere diverso da 0. L'ultimo caso, caso particolare è l'esponenziale con x nella base, x alla x oppure x alla radice di 2, ad esempio. X nella base, dobbiamo ricordarci che all'esponente trovo la x o un numero irrazionale. In questo caso la base dell'esponenziale dovrà essere per forza obbligatoriamente maggiore di 0. Comunque questo caso dell'esponenziale non lo troveremo quasi mai negli esercizi e i casi delle funzioni inverse si trovano molto raramente negli esercizi. Vediamo quindi lo schema sintetico. Se trovo una frazione dovrò imporre sotto diverso da 0. 2. Se trovo un logaritmo dentro dovrà essere maggiore stretto di 0. 3. Se trovo una radice pari, dentro dovrà essere maggiore o uguale di 0. Ricordiamoci che questi tre punti bastano per il 90% degli esercizi. Per lo schema completo potrei aggiungere poi il punto 4 casi particolari, che sono arcoseno e arcoseno. Per questi mi devo ricordare che dentro deve essere compreso tra meno 1 e 1. L'ultimo caso particolare, è quello proprio più raro, delle esponenziali. x alla x o x alla radice di 2, devo ricordarmi che la base dovrà essere maggiore di 0. In questo caso avremo il 99% degli esercizi. Se non si presenta nessuno di questi quattro casi, allora scriverò per ogni x appartenente a R. Vediamo qualche esempio perché applicando questo schema... In generale verrà fuori un sistema di equazioni e di e Quindi dobbiamo poi risolvere il sistema. Ecco, in questo video invece impostiamo semplicemente il sistema, così vediamo il maggior numero di esercizi possibili per farci un'idea. y uguale a x che moltiplica x più 3 fratto x alla seconda meno 9 più 1 fratto x. Applichiamo il nostro schema. Vediamo che ci sono due frazioni, quindi punto 1, quando trovo una frazione, quello che sta sotto deve essere diverso da 0. Quindi x alla seconda meno 9 diverso da 0 e nella seconda frazione x diverso da 0. Non troviamo logaritmi, non troviamo radici pari, i primi tre punti bastano per concludere l'esercizio. Per trovare il dominio basta risolvere questo sistema. Vediamo un altro esercizio. Applichiamo il nostro schema, quindi punto 1, troviamo una frazione... Quello che sta sotto, tutto quello che sta sotto, deve essere diverso da 0. Quindi, valore assoluto di x più 2, meno 2, diverso da 0. Punto 2, non troviamo logaritmi. Punto 3, non troviamo radici pari. Il dominio è finito. Vediamo un altro esempio. Allora, punto 1, troviamo una frazione, quindi quello che sta sotto la frazione, 3x meno 5, dovrà essere diverso da 0 una radice pari, quello che sta dentro la radice, tutto quello che sta dentro, dovrà essere maggiore o uguale di 0. Quindi x-3 meno fratto 3x-5 meno maggiore o uguale di 0. Risolvere questo sistema ci darà il dominio. Ricordiamoci che alcune disequazioni di questo tipo nella risoluzione del sistema possono essere inutili perché ad esempio il denominatore è diverso da 0 nella seconda disequazione verrà inglobato nel denominatore maggiore di 0. Quando studiamo un numeratore maggiore di 0, il denominatore eviteremo di mettere l'uguale. Quindi quell'uguale che noi evitiamo di mettere è proprio le condizioni di esistenza della frazione. Vediamo un altro esempio. Applichiamo il nostro schema, quindi non troviamo frazioni. Troviamo radici di indice pari, quindi quello che sta dentro la radice deve essere maggiore o uguale di 0. 2x meno 1 maggiore o uguale di 0, ma anche 4 x maggiore o uguale di 0. E questo sistema ti farà trovare il dominio. Vediamo un altro esempio. 2 fratto radice di 1 meno 3x più radice di 1 meno x qua. Applichiamo il nostro schema. Troviamo una frazione, punto 1, quindi quello che sta sotto la frazione deve essere diverso da 0. Tutto quello che sta sotto, quindi radice di 1 meno 3x diverso da 0. Troviamo una radice di indice pari, quindi quello che sta dentro la radice, maggiore o uguale di 0 1-3x maggiore o uguale di 0 ma anche nella seconda radice quello che sta dentro è maggiore o uguale di 0 1-x quadro maggiore o uguale di 0 ricordiamoci che poi queste due disequazioni si possono unire quindi questo diverso da 0 e questo maggiore o uguale di 0 si possono unire e far diventare la seconda 1-3x strettamente maggiore di 0 vediamo un altro esempio Applichiamo il nostro schema, quindi punto 1, ho delle frazioni, quello che sta sotto la frazione è diverso da 0, quindi quello assoluto di x meno 2 è diverso da 0, ma anche nella seconda frazione x meno 4 è diverso da 0. Non ho radici di indice pari, non ho logaritmi, quindi questo sistema mi farà trovare il dominio. Vediamo un altro esempio, logaritmo quadro di x fratto 1 meno logaritmo di x. Applichiamo il nostro schema. Troviamo una frazione, quello che sta sotto deve essere diverso da 0. 1 meno log x diverso da 0. Non troviamo radici di indice pari, troviamo i logaritmi, quello che sta dentro il logaritmo, l'argomento dovrà essere strettamente maggiore di 0. Quindi in tutti e due i casi x maggiore di 0. Mostrerò a studiarlo una sola volta. Questo sistema si farà trovare il dominio. Vediamo un altro esempio. y uguale logaritmo di logaritmo di x. Non troviamo frazioni. Non troviamo radici di indice pari, ma troviamo logaritmi. Quello che sta dentro i logaritmi dovrà essere maggiore o stretto di 0. Essendoci due logaritmi, avremo quello che sta dentro il logaritmo più esterno, cioè tutto il log di x, maggiore di 0, e quello che sta dentro il logaritmo più interno, cioè x, dovrà essere strettamente maggiore di 0. Questo sistema ci farà trovare il dominio. Vediamo un altro esempio. y uguale radice di meno logaritmo di valore assoluto di x. Applichiamo il nostro schema, punto 1 non troviamo frazioni, punto 2 troviamo radici di indice pari, quindi quello che sta dentro la radice, tutto quanto, maggiore o uguale di 0. Punto 3 troviamo logaritmi, quindi quello che sta dentro il logaritmo, con l'assoluto di x, strettamente maggiore di 0. Questo sistema ci farà trovare il dominio. Vediamo questo altro esempio, y uguale 1 fratto logaritmo di x più 1. Applichiamo il nostro schema, quindi abbiamo una frazione, quello che sta sotto diverso da 0. Log x più 1 diverso da 0. Non abbiamo radici di indice pari, abbiamo i logaritmi, quello che sta dentro il logaritmo, soltanto la x dovrà essere strettamente maggiore di 0. Vediamo un altro esempio. 2 elevato alla radice di x fratto x meno 3. Applichiamo il nostro schema, quindi punto 1, troviamo una frazione, cioè x fratto x meno 3, quello che sta sotto la frazione è diverso da 0, quindi x meno 3 diverso da 0. Non troviamo logaritmi, troviamo radici di indice pari, quello che sta dentro la radice deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi x fratto x meno 3 maggiore o uguale di 0. Ricordiamoci che la prima è inutile perché nello studio della disequazione, qua sotto, studiando il numeratore maggiore o uguale di 0, il denominatore è strettamente maggiore di 0, quindi senza l'uguale vi potremo anche escludere la prima disequazione nello studio. Vediamo un altro esempio. y uguale radice di logaritmo di x più radice di 4x meno x al quadrato. Applichiamo il nostro schema, quindi punto 1 non ci sono frazioni. Punto 2 ci sono radici di indice pari, cioè quello che sta dentro la radice dovrà essere maggiore o uguale di 0. Logaritmo di x maggiore o uguale di 0, e nella seconda radice 4x meno x quadro maggiore o uguale di 0. Punto 3, abbiamo dei logaritmi, quello che sta dentro il logaritmo dovrà essere strettamente maggiore di 0. Vediamo un altro esempio, y uguale logaritmo di 2x meno radice di x. Applichiamo il nostro schema, quindi punto 1, non troviamo frazioni, troviamo logaritmi, quindi quello che sta dentro il logaritmo dovrà essere maggiore stretto di 0. Quindi 2x meno radice di x maggiore stretto di 0. Troviamo radici indice pari, quello che sta dentro la radice, cioè x, dovrà essere maggiore o uguale di 0. Vediamo infine qualche caso più particolare. Quindi y uguale 1 fratto tangente di x meno 1. Applichiamo il nostro schema, però ricordiamoci che siamo nel caso particolare della tangente. quindi abbiamo una frazione, quello che sta sotto, tangente di x meno 1, dovrà essere diverso da 0. Però la tangente stessa, ricordiamoci che è sen x fratto cosen x. Quindi la tangente stessa è una frazione, quindi il denominatore, quello che sta sotto, cosen x, dovrà essere diverso da 0. Vediamo quest'altro esercizio. y uguale logaritmo di sen x più logaritmo di tangente x. Non abbiamo frazioni in particolare, però non la tangente, ricordiamoci che è una frazione. Quindi quello che sta sotto, tangente uguale seno fratto coseno, deve essere diverso da 0. coseno x diverso da 0. Non abbiamo radici, di indice pari, ma abbiamo i logaritmi. Quello che sta dentro il logaritmo deve essere strettamente maggiore di 0. Sen x maggiore di 0 e tan x maggiore di 0. Vediamo un altro esempio. y uguale a radice di 2 elevato a sen x meno cos x meno 1. Applichiamo il nostro schema, non abbiamo frazioni, non abbiamo logaritmi, abbiamo una radice di indice pari, quindi quello che sta dentro la radice... 2 alla sen x meno cosen x meno 1 dovrà essere maggiore o uguale a 0. Non abbiamo funzioni trigonometriche particolari come tangente o arcoseno e quindi basterà risolvere questa diseguazione. Vediamo un altro esempio, y uguale arcoseno di x più arco tangente di x. Non abbiamo i primi tre punti, ma abbiamo una funzione particolare e ricordiamoci che è l'arcoseno. Quello che sta dentro l'arcoseno deve essere compreso tra meno 1 e 1, quindi meno 1 minore uguale di x minore uguale di 1. Vediamo un altro esempio. y uguale arcoseno di logaritmo di x. Abbiamo la funzione particolare arcoseno, quello che sta dentro deve essere compreso tra meno 1 e 1. quindi meno 1 minore uguale di logaritmo di x minore uguale di 1. Abbiamo il logaritmo, quello che sta dentro il logaritmo, cioè x, dovrà essere strettamente maggiore di 0. Risolviamo questo sistema per trovare il dominio. Vediamo l'ultimo esempio, y uguale e elevato a meno x più 1. Applichiamo il nostro schema, quindi non abbiamo frazioni, non abbiamo logaritmi, non abbiamo radici e non abbiamo funzioni particolari del tipo arcoseno, tangente, o esponenziali in cui la x sta anche alla base quindi dobbiamo arrivare al punto finale cioè scriveremo direttamente per ogni x appartenente ai reali